Buongiorno a tutti, oggi visto che ho un po', un po' di tempo libero, qualche oretta, ho deciso di mettere a posto qualche cassetto in cucina, ma prima giustamente devo lavare i piatti che ho lasciato stamattina, che mi sono fatto un risotto e ho mangiato a lavore. Ecco. Come vedete ormai il sapone di Marsiglia lo tengo in cucina perché mi piace tantissimo. Ehm, lo uso spesso, ecco, devo essere sincera. Più che altro per tutte le cose che hanno qualche odore, ecco, vedo che l'odore va via con saponi di Marsiglia. Non so se avete provato anche voi, ditemi come vi siete trovate anche voi. E poi sono andata a recuperare il candigine delicata che avevo in bagno, e così pian pianino incominciamo a usare tutto, tutto, tutto quello che abbiamo in casa. Ecco. Allora oggi pulisco la cucina con la candigina delicata. Quando ho qualche oretta libera pulisco ogni tanto qualche cassetto, qualcosa, da non stancarmi tanto, da non, da non mettere tutta la cucina sotto sopra, e così faccio anche oggi. Ecco. E voglio mettere alcune cassette a posto, ma non tutti, giustamente, perché alcuni sono a posto. Volevo dire per l'ultimo video che ho pubblicato: qualcuno mi ha scritto che non si è trovato bene con acido citrico. E, ragazzi, ognuno a casa sua fa quello che, quello che vuole, quello che, quello, che, quello che gli piace. Ecco, io non ho mai detto che dovete usare acido citrico. Io ho detto sempre, io uso acido citrico, poi va, voi fate com come volete, ecco, io non impongo niente a nessuno, ecco, non fa parte del mio carattere. E Giustamente qualcuno mi ha scritto che non si è trovato bene con acido citrico, ma capisco, infatti dico, prima di comprare barattoli grossi, vi conviene comprare i sacchettini, quelli piccoli, provare e poi dopo, se vi piace, lo usate, ecco. Io ammorbidente non lo uso, ma per tanti motivi. Ho avuto qualche problema eh, con allergie, ecco, e allora io pian pianino ho incominciato a guardare quello che mangio, quello che uso, tutto quanto, ecco. Ecco perché io non uso più ammorbidente. Mm, eh, ho provato con l'aceto una volta, ma non mi è piaciuto. Poi l'aceto eh, usare come aborbidente, cioè aceto non va bene per lavatrice. Da come mi è stato detto, poi può darsi che si avverano, vero, e virano, non so. Questo e, eh, io, da quella, dopo mi sono informata meglio eh, e ho trovato acido citrico ecco ho provato acido citrico mi sono trovata bene e continuo a usare acido citrico ecco e poi un'altra cosa che prima avevo una lavatrice vecchia davo colpa alla lavatrice vecchia no e pensavo che la lavatrice vecchia non, non lava bene i miei capi ecco i miei vestiti tutto quanto perché in, in alcune camere ho un po' di umidità e, e con, umidi con, con umidità i vestiti dopo un po' facevano un odore strano ecco sembravano che non sono lavati quando li tiravi via dall'armadio ecco e, e questa cosa qua ho capito che faceva ammorbidente ecco e, e questo è un altro motivo perché non lo uso e non so se mi è mai capitato di tirare fuori la roba e avere un un odore sgradevole, ecco. E io mi trovo bene con acido citrico anche per quel motivo lì perché non lascia nessun odore, ecco. E poi, ragazzi, un'altra cosa che vi ho detto anche in un altro video che adesso aggiungo anche sale grosso. Ma sale grosso va bene anche per la lavatrice, ecco. E io adesso non uso niente per, per pulire la lavatrice, ecco, perché mi basta, basta quello che uso. Cioè sale pulisce anche la lavatrice. Cioè fa bene anche alla stessa lavatrice. E poi, poi basta tutto lì. E oggi invece pulisco la cucina, metto un po' più a posto tutto quanto perché in alcune, alcune cose, alcune scatole, alcuni barattoli dove tengo la roba non si chiudono da granché c'è tanta roba. Ecco. E allora oggi vado a recuperare alcuni barattoli dove c'era tipo il miele, marmellata. Ecco, tipo il tè ci avevo in due posti, c'avevo in un vasetto piccolo e poi c'avevo anche un sacchettino, allora ho pensato di mettere tutto insieme da non avere 10.000 cose in giro, ecco. La stessa cosa anche per i funghi, perché hanno ho tanti sacchettini di funghi secchi, e uno aperto, altri due sono, sono ancora chiusi, però li metto tutto in un barattolo, così eh, li tiro via anche tutto dalla scatola che mi servirà per altre cose. Ecco, in una scatola dove tenevo tutte le cose, i funghi secchi, i eh, fogli eh, da loro, li metto tutte le formine eh, in una scatola, ecco, e così dopo eh, sono più comoda, ecco, perché alcune cose le uso meno delle altre, allora li divido. In scatole, una uso pochissimo, un'altra uso un po', un po' di più, un po' più spesso, ecco, allora così mi troverò meglio. Poi giustamente, prima di metterlo via tutto, pulisco tutto, ecco. E pulisco tutto con una candeggina delicata, come vi ho detto prima, e mi trovo abbastanza bene. Però giustamente anche questo detersivo qua lo voglio, lo voglio finire e non voglio più comprarlo, ecco. Anche lì qualcuno giustamente non, non può piacere la mia scelta, ma questo, la scelta l'ho fatto io, ecco. E perché non voglio comprare tantissimi spruzzini e voglio farne meno, ecco. Anche questa cosa qua, dei detersivi, può darsi che in, in tantissime non la condividono, vi piace, può darsi di comprare i, i spruzzini sempre diversi, tutto quanto, ma eh, io mi sono accorta che um, avendo meno roba, eh, anche dentro i cassettini avendo meno roba, e io sto, sto meglio anche psicologicamente, ecco, io, sarà una sciocchezza, però uno quando ha meno cose in giro, anche apri il cassetto, che ce, no, ce l'hai poche cose, stai molto meglio. Cioè, almeno io parlo per me sempre, giustamente. Non, non voglio dire che anche voi dovete fare così, ecco. E poi un'altra cosa, io non è la prima volta che non compro una cosa, ecco. E io ho fatto un anno, eh, che non vi ho mai detto giustamente, però ve lo dico. Ho fatto un anno eh, senza comprare nulla, ad esempio. E, cioè, nulla intendo, niente scarpe, niente vestiti, ehm, niente di niente, ecco. E avevo fatto quella prova lì per un anno e un anno ragazze eh, vi devo dire la verità è difficile di non comprare nulla anche se ero ingrassata tantissimo però io quell'anno lì ho avuto di vestito lo stesso ecco e quella cosa lì mi ha, mi ha fatta molto mh, pensare dopo ecco perché in quell'anno lì io io passo da una shopping mania, no? da non comprare nulla, è stata una cosa diversa ecco, nella mia vita. E, però mi ha aiutato moltissimo, io quell'anno lì da 20 paia di scarpe le ho buttate 3-4 paia di scarpe perché le ho consumate. Ecco. E, e, e adesso la stessa cosa voglio fare anche con tutti questi spruzzini, ecco da comprare meno e tutto quanto, e poi semmai l'anno prossimo farò la stessa cosa che avevo fatto già qualche anno fa, di non comprare nulla. Ehm, poi non so eh, se voi avete mai provato di non comprare nulla, non so, una cosa, dico quest'anno non compro una cosa, ehm, provateci perché vi fa riflettere dopo, ecco, perché noi facciamo... Eh, Tante volte facciamo delle, delle compri che non serve a nessuno. Ecco. Poi, tra l'altro, anche se quell'anno lì non avevo comprato nulla di vestiti, così devo dire la verità: non è che se ne è accorto, già non se ne è nessuno. Ci sono alcune persone che ho detto: Guarda, non compro niente perché quest'anno mi devo dare una regolata. Mi sono dette che non compro niente e andrò avanti così. Ecco. E solo per quel motivo lì la, qualcun, qual, qualche persona non lo sapeva queste cose qua perché le altre persone non sono neanche accorte perché e, non so come voi ma e, direi che il 99% di noi ci hanno ormai di pieni di roba ecco e, e però continuiamo sempre a comprare ecco. E perché, ci... perché, non è... perché è stata una brutta giornata, mi compro una cosa, però e quella cosa lì non serve a nulla, ecco, cioè... E dopo tantissime chiacchiere che oggi ho chiacchierato abbastanza, direi torniamo alla nostra cucina, ecco. E... Non so come voi, ma io ho un cassetto dove tengo ehm, tutte, tutte le mie posate, è sempre pieno di il mio è sempre pieno di caffè, ecco. In tantissime tantissimi altri, secondo me sono pieno di briciole, dipende dove sono quei cassetti lì, però ehm è sempre sporco, ecco, oggi ho incominciato questa pulizia qua per quel motivo lì, perché per delle posate, ecco, dove tengo le posate. E poi alla fine sono andata avanti con altre cose, però alla fine ci arriveremo, ecco. Ed eccoci qua le posate, qua sicuramente sarà tutto un casino perché io ho la macchinetta del caffè sopra e allora per quelli che dico eh, che ho pieno di caffè perché è vero ecco, eh, perché quando facciamo caffè zucchero, mica zucchero, lo stesso caffè va sempre eh, sotto dentro quel cassetto lì ecco. E poi se uno, non so, tiene il pane sopra un cassetto, se no fa dei lavori e c'è cioè di quei cassetti lì, delle posate sotto, anche quelle saranno piene di cose, ecco. Poi mentre stavo pulendo guardate guardato quante apri botteghe che ho, una roba da pazzi. Basterebbe uno e io ne ho quattro. Adesso due li tengo, le altre due le porto giù in garage dove abbiamo la nostra cucina che non usiamo quasi mai. Però li porto giù così ho meno roba qua. questa scatola qua invece non so cosa farmene e non so se avete qualche consiglio da darmi perché l'ho tirata via perché a bustine di te non le compro più ecco se avete qualche consiglio cosa posso farmi con quella scatola lì se no ci sbarazziamo anche di quella scatola lì ecco Va bene ragazzi io vi saluto, spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!